Per me l'Europa è una comunità di culture, di civiltà, che comincia nelle isole europee. Vengo dalla Sicilia e la Sicilia è una di queste grandi isole europee e poi si propaga in tutta Europa, come la sua storia, eh, la storia della Sicilia dimostra, una storia millenaria dove i popoli europei, dai normanni ai, ai spagnoli, ai francesi, si sono incontrati e hanno vissuto in pace, in un clima di tolleranza e di straordinaria sedimentazione culturale eh, la sicilia e le eh, isole europee guardano all'Europa, ad ogni piccolo centro a ogni grande città alle grandi università ai centri di cultura questa europa che è coesa che può accogliere un'europa che può preparare i nostri figli alla competizione mondiale manfred weber il nostro spitzer candidate sarà il testimone di questa europa che vogliamo costruire da popolari da uomini che credono nella persona, come Luigi Sturzo, grande siciliano, ci ha insegnato.